Lo scorrimento di un motore asincrono trifase è un indicatore della differenza tra la velocità di rotazione del rotore rispetto alla velocità di rotazione del campo magnetico rotante. Il campo magnetico rotante sappiamo che ruota a velocità costante che dipende dalla frequenza di alimentazione, eh, quindi dalla frequenza delle correnti, della terna di correnti che alimentano il motore, e dal numero di coppie polari eh, vediamo in un'animazione appunto le variazioni del, dello scorrimento del motore al momento dell'avvio eh, prendiamo ad esempio un motore che è composto da una sola coppia polare e che quindi eh, presenta una velocità di rotazione del campo magnetico eh, pari a 3.000 giri al minuto con una frequenza industriale di 50 Hz e vediamo eh, come varia eh, al variare del, del numero di giri eh, compiuti dal rotore in un minuto lo scorrimento. Partiamo dal rotore fermo, quindi dal numero di giri del rotore uguale a 0 e vedete che lo scorrimento è uguale a 1. Nel momento in cui eh, noi facciamo avviare il motore, quindi il rotore aumenterà il numero di giri, lo scorrimento andrà mano a mano a diminuire fino ad assestarsi eh, alla, quando il motore raggiunge appunto una velocità eh, costante eh, se le condizioni di carico applicate al motore non cambiano. Quindi vediamo con una animazione, il campo magnetico rottante che gira a velocità costante mentre il rotore nella parte centrale aumenta di velocità, sulla destra qua vediamo le corrispondenti variazioni del numero di giri dello scorrimento e vediamo che eh, la velocità del motore si attesta a una velocità inferiore a quella del, eh, di velocità del campo magnetico rottante in quanto sappiamo che eh, non può eh, assestarsi a una velocità uguale a quella del campo magnetico rotante perché in quelle condizioni verrebbe a mancare la coppia eh, che mette in rotazione il rotore e quindi a causa degli attriti eh, presenti diciamo, durante il movimento del rotore non sarebbe possibile mantenerlo in rotazione a quella velocità senza una coppia che lo, eh, che lo spinge. Quindi eh, vediamo che lo scorrimento a regime si attesta a un valore che può essere eh, pari a qualche eh, punto percentuale, in questo caso un, uno scorrimento del 4%.